Oh my Vieni con me. Aspetta, che c'è qualcuno. Drop. Uno è drop. Si sì, l'ho visto. Ce l'ho sentito. Non l'ho visto. Eh, se ne aspetta che cado. Sto stronzo. Cadi. Cado. cado. Vai. Ma che cazzo. One, two, Eccolo, niente a posto oh uh -huh, double one tap, ciao! Aspetta, io faccio la smiley face È proprio per fargli... La smiley face è per rosicare, è peggio di scrivere You are noob Perché non mi compra? C'è qualcuno in drop Dead Anzi, mamma, <ride> FUTFU! flash Bella! Vai! Drop! Ma ha Non ti farà ammazzare, please! ci vedrei io il perca! Devi venire con me in lunga! No! Ho uno chicken Uno è dead E uno è mamma cosa we... Sì! Ti prendo la WP Ah io ti prendo la K se ce la faccio Niente non ce la faccio Tieni il Galil, K Compra una K Non cioè... il povero Cioè ti ho pagato la K Mi hai fatto rimanere con Galil E ora ti ho dovuto comprare pure la K la E io me la potevo prendere lo scorso round Eh l'ho missato No, no l'ho preso Maria che culo Ecco l'ho ucciso. Dov'è? Quanto cazzo sono forte? Oh. Vieni lunga, non andrai drop. Aspetta, c'è quello drop sicuro. Oh, oh. Sì, vabbè, uno è drop. Non, la, non ce l'ha la VP, non l'ha presa. Forse, forse, non ne sono sicuro perché era al limite. Quindi, se salta, forse ce la fa. però, spray bello. and pray. Che c'è? Che, che culo, non ce l'ha fatta. Come se non ce l'ha fatta? Secondo me, se saltava bene, e ce la faceva Ma mi prendo un altro e sti cazzi. Sono pure senza armor. Però, mi va bene perché tanto vado in lunga. Quindi, esatto, potrebbe piccolo, Io, senza io senza flash, tu guarda sempre drop. Arriva, guarda vai mi chiami dietro. Oh! Ha lasciato, non lo picchi! Un altro. Sinistra. Close. Oh, in fondo, in fondo, in fondo. What? In fondo, in fondo, in fondo. A me non in lo fondo dico. era la deagle, era la deagle. La... La... La... Maria, la... oh, ho visto il b col 360 non g scope Ah, okay. che. I know JK Prima che vanno a piangere Vieni lunga e mira, cazzo non mi abbandonare Eh compa, la, mia, non so perché mi viene male lunga Cioè non nitto così male in lunga Eh non lo vedo compa, è inutile PORCA MADONNA CHE CULO Uno è drop Come Eh no. vabbè, vai, non ci credo tu stai lunga io sto drop Uno d'or forse Uno drop aspetta Uno non drop. ti sto coprendo Copriti con la cuno cu Uno drop, Uno drop. Mi stai per ammazzare Ero con 20 Hp let's go, let's Io mi sto go. drop Però gli faccio sorpresina Cioè tipo se li sento cadere mi spicco uno è morto. Uno è lunga. Vuoi vedere come muore? Ora muore sicuro. Mouse. Slash. Fatto al contrario. Flash fra Flash. <ride> oh, Bio. Sono il primo. Tieni. Uh, direi di comprarmi la musica Easy game, easy life. Sì. Ah, ecco perché c'ho il crosshair degli sfigati. Ecco perché. Guarda, il mio crosshair allora. Perché una è lunga, una è lunga. Oh, oh, l'ho visto, tranquillo. Che c'è? GG Facciamo un'altra? Nice let's go, let's go. Oh, ma stai guardando un wingman? XD Non mi frega un cazzo, onestamente, al rank di wingman Heads Safka Asca. Kafka è uno scrittore Ti ha visto Oh one round bitch please eh, Magari picco solo una volta appena vedo che c'è anche uno stronzetto Eh vabbè ciao Bella Una è drop Let's throw a grenade! Psst, come sono gay Let's throw a flashback Dov'è? Grenade! Dov'è? dietro l'albero Eh si sì, era messo troppo bene It's weird! I've landed <ride> the <ride> bomb! Secondo me manco te l'aveva visto. Non riesco a fare una kill, non ci vedo più troppo. Ricordati ste parole. Prendiamo qui. No, cazzo, compa. Vai lunga, picca lunga. Eh Sto te l'ho detto che in lunga non vado io con la Io beito, io beito, tu picca. devi piccare, guarda l'angolo e basta. Guarda sempre, guarda sempre Sto guardando Però non, te lo dico prima Non... non... Uh, killo mai Da lunga Devo continuare a guardare Continua a guardare, non fermare Coppa, mi smocca davanti. davanti Guarda qua, guarda davanti a me Davanti una, davanti a te, nelle scale Flash qui Fatto Flashato, girati Continua a guardarlo, Diablo double, door, double door. Oh, uno si, è Diablo di fronte a me Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo un Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Diablo Ok <ride> Oh io sto drop però tipo se piccano Lunga Sì aspetta no no no piccano... ah, beh, Ho paura se muori tipo rimango solo Preferisco un 2 contro 1 Ma tu non fai niente che 1 contro 1 E basta perché Mi mette ansia l'1 contro 1 uh, Bison Nasconditi sotto, sotto lunga No, compare, sono in drop tutti è morto Can Bello Ma la prendo la WP? No perché Prenditi l'UMF piuttosto. Ma è che ho il P90, minchia, prendo. P90 sono in drop. In drop è più efficace il P90. Qualcuno droga. Longa. Compa, mi fai passare! Comba, ti ho detto che ti metto alla finestrella, cazzo. Li faccio droppare e poi li provo a uccidere. Dov'è? Hai visto che il P90 da vicino scassa tutti? che hai preso la cappa La vuoi? fammi la K. e eh, compriamo io la bubbia ci mettiamo sì perfetto io me ne vado lunga stai true drop ripeto go, probabilmente ci muoio però perché da lunga non so fare le kill con la bubbia non so perché saranno drop no nessuno lunga compra Трактор oczywiście пересекает насоса. sta facendo pre... Eh. airshot! che hai fatto? l'ho preso in aria, headshot mentre che volava va